Ciao amici di Youtube, eccoci nuovamente insieme per fare il nostro post del martedì mattina di cosa ci siamo raccontati questa mattina beh intanto vi faccio vedere il libro di cui abbiamo parlato, La giostra dei sogni di Claudio Rocca, che è venuto in studio da noi come, come ospite, quindi è venuto con me e da me abbiamo parlato un po' di eh, misteri, ma anche di storie di folletti, di fate, di gnomi e soprattutto misteri legati a quelle che sono le nostre zone qui in Piemonte. Eh, da lì insomma avete spaziato anche voi in quelle che sono un po' ehm, diciamo, le, le, le vostre storie delle vostre zone. Avete dato anche degli spunti proprio a Claudio su che cosa magari andare a, a scoprire maggiormente anche storie e luoghi che lui effettivamente non, non conosceva. E intanto, insomma, c'è è stato raccontato, ad esempio... Eh, da Peter che ehm, insomma quando era piccolo sotto casa c'era un buco che, eh, dove lui scende all'interno di questo buco eh, in questa stanza e mano a mano che scende c'era sempre un buco e una stanza, un buco e una stanza e un buco e una stanza e alla fine si è scoperto che insomma c'erano dei eh, cunicoli che avevano eh, diciamo così erano dei beati paoli eh, a proposito di di, di, di, di castelli anche infestati eh, c'è stato Roico che ad esempio ha eh, raccontato in, in qualche modo l, quello che lui sa, eh, insomma dei castelli infestati come quello della rotta quindi in questo caso siamo a Moncaglieri e si dice fosse eh, legato proprio ai Templari eh, di lì vi siete un pochettino sbizzarriti e, e appunto anche eh, Peter ha così eh, raccontato che nel passaggio di stanza buco, stanza buco, stanza buco alla fine ad un certo punto ha sentito anche un brivido eh, venirgli addosso e quindi è dovuto risalire secondo me Peter era per il freddo che avevi preso forse, di scendere giù nelle viscere della terra, ma è vero è che insomma eh, questi folletti, questi fantasmi un pochettino anche nel nostro immaginario ci, eh, così, ci, ci bloccano un pochettino anche le, le, nostre, eh, le nostre visite nei luoghi, eh, come si dice, infestati. Megana Turista ci ha raccontato di un po' di storie, come quella del suo paese vicino all'aeroporto di Malpensa dove nel XVII secolo c'erano moltissimi conventi collegati tra loro anche attraverso cunicoli sotterranei e proprio di cunicoli sotterranei ci raccontava appunto Claudio che anche qui da noi eh, anche nella, nella, nella mia città eh, insomma si dice o meglio lui aveva visto anche un pezzo si dice ci siano dei cunicoli che veramente eh, in qualche modo colleghino tutta la città eh, sotterranea e che poi portino fuori all'esterno quando ai tempi c'erano le mura ed erano costruiti proprio per eh, far sì che eh, si potesse scappare anche dalla, dalla prigionia e comunque eh, dalle guerre. Ehm, ancora veniva chiesto se eh, anche di queste cose c'erano effettivamente, ci sono state delle ricerche storiche di questi eh, diciamo così, storie e leggende. Eh, turista dice che eh, purtroppo non ci sono tracce più di tutto quello che sono i cunicoli E si dice che aleggiassero appunto all'interno di questi cunicoli delle masche eh, Gli spiriti di Monache scomparse misteriosamente eh, A Mondello invece ci dice Peter c'è una casa dove è morta una bimba E se ci passi di notte alcune volte si vede una luce strana con le sembianze di una figura Un pochettino che ti guarda e si dice essere forse il fantasma Insomma, della, eh, della bimba sicuramente queste storie hanno eh, diciamo reso anche un po' adrenalinica quella che è stata la nostra mattinata eh, ma eh, insomma, ha permesso anche come si diceva di conoscere un po' eh, di storie legate ai nostri luoghi un'altra che invece Claudio non sapeva era quella del parco del fiume Ticino, che, ehm, dove si narra la leggenda del cerchio di San Maiolo, dove ad un tratto del fiume, proprio vicino a dove risiede meganaturista, si dicevano disparizioni di barche eh, di pescatori. <ride> non so che cosa collegasse insomma, le barche dei pescatori a quello che eh, siamo andati a, a raccontare, eh, ma mi avete dato anche le vostre ricette come sempre del vostro pranzo e quindi Peter mangiava fagioli con le cotiche <ride> dicendo che pensava che stanotte avrebbe fatto sogni strani penso anch'io eh, Eugenio invece da ragazzina dice di essersi introfulato mh, più volte nei cimiteri di notte perché insomma eh, li entusiasmava a vedere i, i fuochi fatui e questi fuochi fatui ne abbiamo anche parlato con Claudio Tant'è che ci sono anche eh, delle leggende legate proprio a questi, eh, questi fuochi fatui. E devo dire la verità: insomma, il, anche l'entrare diciamo così nei cimiteri eh, ha sempre affascinato eh, molte persone, eh, anche me abbastanza, tant'è che insomma in giro per il mondo. Ogni tanto in qualche cimitero ci si addentra per eh, vedere soprattutto le tombe, quelle un po' più particolari. E poi arriviamo a ehm, Uh, la porta anche del diavolo che Claudio ci raccontava abbiamo parlato anche dei ponti del diavolo questa porta che si trova a Torino e che eh, Claudio ha visto in un suo viaggio della Torino Magica, ha fatto il fai-da-te, ma anche Roico invece ha detto che eh, anche lui aveva fatto il tour, ma l'aveva fatto con una diciamo, associazione eh, che era eh, il tour di Torino, eh, città magica. Eh, invece Frank ha, ci ha portato così a conoscenza di un'altra storia che è della sua città dove dice sempre che c'è questa quest'altra casa dove insomma si, ehm, dove nessuno riesce ad abitarci perché si dice che di notte succedano cose strane rumori forti, quadri che cadono e quindi anche il proprietario in qualche modo non riesca a, uh, a, a rivenderla e, um, <ride> questa un altro ad esempio Giacomo che ci dice che anche vicino a casa sua ad Danagni uh, c'è una casa che si dice sia infestata e tra l'altro sembra che avessero uh, girato anche una uh, puntata proprio di misteri ve ricordate quella trasmissione che c'era su Mediaset che parlava appunto di misteri e andava un po' a scoprirli nelle varie, eh, diciamo così, case in giro per, per l'Italia ehm, come sempre abbiamo anche eh, un po' ricordato quello che invece è il nostro diciamo così anche obiettivo quello di raccogliere eh, tutte le, le foto, le immagini le, le curiosità le, le ricette da mettere tutte in un libro per poi poterle, eh, poterlo stampare e quindi in questo senso eh, così il ricavato donarlo in beneficenza per Natale è difficile magari alla turista, ma magari nel corso del 2023 riusciremo insomma a fare una bozza nel frattempo che dire? Devo dire che eh, questa eh, giornata ehm, è andata, è piaciuta a, a livello di misteri tant'è che eh, insomma nel, nel concludere eh, questo appuntamento, intanto abbiamo ricordato che se avete delle storie particolari potete mandarmele a mhlibuna.it dove io girerò a Claudio che farà così anche lui delle ricerche ma poi possono comunque rimanere come eh, tema da trattare per eh, insomma la prossima volta, ci cioè, siamo Uh, detti che appunto con Claudio saremmo uh, tornati a parlare di questo e di tanto altro, sempre legato ai misteri e ai nostri luoghi, per cui mh, non mi resta che darvi appuntamento prossimamente alle nostre prossime dirette, ricordarvi quindi il libro La Giostra dei Sogni, nel caso in cui lo voleste potete scrivermi e troveremo il modo insomma, di spedirvelo, dato che eh, in realtà si sì, eh, acquista solamente qui a Saligliano, va bene con questo è tutto quindi grazie come sempre per essere stata con me anche quest'oggi per essere stata in compagnia mia e di Claudio in questo martedì mattina in cui spero i fantasmi questa sera siano spiriti benigni e cose allegre che vengano a trovarvi ma vi possano tenere compagnia è tutto, un bacio e alla prossima, ciao